Che cos'è un multifactory? Eh, un multifactory è un ambiente di lavoro gestito autonomamente da eh, un gruppo di artigiani, imprese, libri professionisti. Eh, questi agenti economici, se vogliamo chiamarli in qualche modo, che li raggruppi tutti, mh, si riuniscono in un'associazione o in un altro ente di gestione e tutti insieme gestiscono uno spazio. Quindi ciascuno avrà una uh, porzione di questo spazio, che può essere un pezzo di un magazzino, può essere un ufficio, può essere una porzione di, un, di uno stanzone e ehm, opera in maniera autonoma e indipendente. Quindi ciascuno è indipendente e autonomo, ciascuno porta avanti la propria professione, le professioni possono essere tutte molto differenti, ci possono essere in grafici insieme ad artigiani, insieme ad elettricisti, a... Eh, architetti, naturopati, massaggiatori, qualunque cosa l'importante è che ciascuno abbia una propria pratica una propria attività tutti insieme però decidono che cosa? decidono eh, la linea di sviluppo da dare all'ambiente di lavoro questo ambiente condiviso quindi eh, gli interventi da fare, l'attrezzatura eh, da comprare, ma anche manifestazioni ai quali partecipare, e come gestire un sito comune, come gestire i social network. Quindi è un gruppo che si aiuta, e si aiuta in che modo? E si aiuta sia eh, partecipando insieme a manifestazioni, sia quindi mh, diminuendo i costi di eh, gestire la propria attività, ma soprattutto attraverso il mutuo aiuto, attraverso lo scambio di esperienze, lo scambio di ehm, clienti a volte, eh, di competenze, eh, insieme si è più forti, ma si è più forti eh, sempre per una ragione psicologica, se vogliamo, perché avere qualcuno di fianco che sta facendo le stesse cose che stiamo facendo noi e sta affrontando gli stessi problemi che affrontiamo noi eh, è un aiuto. Un confronto quotidiano, mh, anche semplicemente davanti a macchette al, al caffè o al, ehm, quando si mangia insieme. Ma no, poi c'è di più, perché c'è poi dopo la costruzione di eh, collaborazioni professionali strutturate, c'è andare insieme su clienti grossi, c'è eh, richiamare all'interno del Multifactory dei ehm, professionisti, dei. Mh, delle persone che hanno delle competenze forti e che possono essere di aiuto in maniera trasversale per più di uno. Quindi un Multifactory è per il tutto un gruppo di persone che fa cose insieme. Questo gruppo di persone che fa cose insieme tra l'altro gestisce anche uno spazio, che è lo spazio dove queste persone mettono la propria attività. Ecco, in due parole questo è quello che è un Multifactory e questo è quello che eh, noi come Zoom West aiutiamo a costruire.